Draghi non si illuda perché gli elogi della cronaca devono passare nelle mani degli storici quindi quello che a un certo punto veramente conterà sarà ciò che dirà la storia su di lui e veniamo al piano B forse sto abusando del tempo allora il piano B che poi vedremo la proposta di Scenari che io conosco che condivido anch'essa è rapidamente ordinato in punti che io considero in ordine di importanza tecnica perché il piano B è un piano tecnico perché la forza politica del piano B nasce dal, eh, dall'evento di non accettazione del, del piano A altrimenti è un puro e semplice piano tecnico ti chiami un direttore generale del piano B gli dai il compito di organizzare questi punti hai sotto, delle sottocategorie o delle persone che le curano e le mantengono in, in, in buono stato. Il primo punto è preparare un piano tecnico per un ritorno immediato a una moneta nazionale che governi quantità, tassi e cambio estero, quantità, tassi e cambio estero le tre variabili principali, accompagnato da una direttiva per sistemare le posizioni di debito e credito interne e internazionali. Guardate, questo è uno dei problemi più gravi che ci possa essere. E anche qua il fatto che per l'eurosistema non si preveda una cosa del genere, significa che l'eurosistema è come l'ha descritto Barra Caracciolo. Il punto B è molto importante, stipulare cose che la Grecia non aveva. Alleanze internazionali con paesi interessati a proteggere l'autonomia politica dell'Italia, e noi siamo in una posizione strategica sia in Europa che nel Mediterraneo, e opporsi all'influenza del blocco di paesi che gravita sulla Germania e forniscano questi paesi con le alleanze concreti impegni di fungere da lender of last resort per fronteggiare la specu speculazione che si innesterebbe nella decisione di abbandonare l'euro quello che è successo alla Grecia. C. Creare un comitato di consultazione permanente composto dai principali leader bancari, di impresa e del mondo del lavoro, nonché economiste, anche se non ce ne sono molti in circolazione che la pensano come me, con apertura ed esperienza operativa e prestigio internazionale per affiancare il governo nella transizione. Punto D, quarto, bloccare ogni incremento di tassazione fino al completamento del rientro nella normalità dei mercati finanziari e reali. E in particolare se viene fuori un'inflazione, Bagnai dici di no, ma è molto difficile che a un certo punto non venga fuori l'inflazione, soprattutto bloccare gli effetti della progressività delle imposte perché l'inflazione va su e scattano le aliquote superiori. Quindi bisogna governare non solo, impedire l'aumento della tassazione per, per l'idea che poi se tu tassi la famiglia Agnelli hai risolto il problema. Questo è un altro problema, il problema della distribuzione e dell'acquità distributiva. In sede di piano B evidentemente bisogna governare sia la crescita, dell'imposizione fiscale sia gli automatismi di crescita delle operazioni delle tassazioni. Punto è prendere impegno di informare costantemente la pubblica opinione interna e internazionale delle scelte compiute e dei loro effetti sullo sviluppo. Questo è un passaggio delicato nel mondo in cui la democrazia è stata ormai trasformata in democrazia dei comunicatori che ha preso il nome di mediacrazia o mediacrazia se usiamo il termine italiano, il fatto di informare costantemente quello che tu fai a un certo punto ha un ruolo molto ma molto importante in un processo di attuazione del piano B. L'altro punto è sostituire tutta la dirigenza statale come è stato fatto nel dopoguerra, dopo il fascismo, che ha mostrato una stretta dipendenza dalla influenza europea e scarso rispetto per la sovranità nazionale. Questo è un altro dei punti fondamentali. Dovete tenere presente che le implicazioni di quello che vi ha detto, barra che ci ha detto, barra Caracciolo, è che oggi è impossibile uscire dall'euro come dimostra, la, eh, la, eh, si è costruito un sistema e questo è il giudizio che debbono essere dati a coloro i quali hanno gestito questo problema.